Ciao, oh, io sono Sofie e voglio mostrarvi una cosa. Se tagliamo gli alberi per costruire altre case, gli animali che vivono lì devono fuggire e di questo passo non ce ne saranno più. Se buttiamo la plastica o qualsiasi altra cosa nei mari, nei laghi, nei fiumi, nelle foreste o in qualsiasi ambiente naturale, si inquinerà e quando gli animali non avranno nell'habitat, nello spazio in cui vivere o scambieranno la spazzatura per cibo, moriranno e sarà impossibile recuperare l'ambiente. Se così tante macchine non elettriche fanno fumo nell'aria, così si inquina l'ambiente. Cioè dei gas come il metano e la nitride carbonica, respirandone, possono causarci dei problemi. Ma non solo a noi, ma anche a tutti gli esseri viventi che vivono in quell'habitat. La stessa cosa vale per le fabbriche.